E lo strappo non sia quando faccio la prova della carta devo fare attenzione che c'è uno del solamente, no? quindi devo fare attenzione perché quindi magari provare un metro più, un metro meno per capire effettivamente cosa sta succedendo. Perché io posso avere uno strappo brutto, ma è per il fatto che la freccia sta, sta, sta facendo man mano che va avanti un po', qui. questo può influire sull'impatto della polica. un metro più, un metro meno capisco qual è la tendenza eh? perché se la freccia viaggia così il problema della freccia della partenza della freccia non è il suo scodinzolamento è che la freccia viaggia così ok? se la freccia viaggia così avrò uno strappo che non va bene invece se è solo uno scodinzolamento c'è un po' di qua, un po' di là allora, capisco che è lo scontenzionamento. A questo punto, cosa cos'è conveniente? Un prezzo alto o un prezzo basso? Parliamo anche del prezzo, ma trovo un okay. attimo. Grazie Quindi si fa a 3-4 metri, a 4 metri e a 8 metri, normalmente. E si, si vedono le posture in altra misura. Perché io ho bisogno di, saper, di mettere a posto l'arco, specialmente per i pidocchi. Se io non ho un perfetto strappo, non farò mai 6 a tutti i pidocchi. Sarà impossibile, sarà sempre un caos. Perché se la freccia parte dritta, sono rovinato. Specialmente alle corte distanze dove devo per forza fare i punti. Quindi tu la prova della carta la fai con lo string dei 5-10 metri? La, la prova della carta la faccio anche con lo string dei 5-10 metri e poi trovo un compromesso che mi vada vale più o meno bene, bene tutto e poi alla fine oh, tutto non si può ottenere allora cosa succede se alle corte sono a destra o a sinistra e alle lunghe viceversa che devo fare? come mi devo comportare? Allora, io ho scritto 25, però io direi 18, 20 metri, 20 e 40, l'ideale è 20 e 40, adesso devo correggere, infatti 20, tra i 20 e i 25, diciamo che le prove si fanno a 20 e 40 metri, perché oltre le teniamo troppo poche perché sia rappresentativo, quindi deve essere rappresentativo fortemente a 20 metri e a 40 metri, io devo capire cosa succede a 20 metri e a 40 metri. Quindi, devo, se tutte le frecce a 25 metri vanno nel centro e tutte le frecce a 40 metri vanno nel centro, vado a fare altro, rimbiccio. in bici, lì domani mi alleno. Se invece mh, non capita così, e cioè, questa è la situazione ideale, tutte le frecce dentro, eh, perfetto. Se invece, A 25 metri sono nel centro, a 40 metri sono a destra, è il punto di d'incoccolo che ho messo a posto, quindi è già tutto fatto bene prima, eh? ho già fatto la spennata, ho già fatto tutto. Adesso sto provando alle varie distanze, a 20 metri e 40 metri. Se a 20 metri sono nel centro, a 40 metri sono nel centro, cosa faccio? Beh, la teoria mi dice che, poi vedremo con gli opportuni distinguo, Tiro fuori, bisogna tirare fuori il center shot fino, che fino a che alla distanza di 40 metri le frecce non rientrano e poi andare a 25 metri e correggere la rotata ammorbidendo, ammorbidendo il bottone. Ok? Perché questo? Perché sempre la teoria dice che il bottone funziona bene alle corte e meno alle lunghe e il center shot funziona bene alle lunghe e meno alle corte. Quindi io devo trovare pian pianino il compromesso, affinché tutto rientri. Quindi, se a 20-25 metri sono nel centro e a 40 metri a destra, sposterò il center shot affinché a 40 metri non vado nel centro. Poi vado a 25 metri e magari le frecce saranno un po' più a sinistra. Ammorbidisco il bottone per farla rientrare a quel punto vado a 40 metri e vedrete che saranno anche nel 140 metri perché il bottone, alle lunghe distanze, influisce di in meno. Comunque, questo mi, riga, mi rimane così, lo potete leggere 7-8 volte. Problema contrario: a 25 metri sono a sinistra, ma a 40 metri sono a destra. Cosa devo fare? ammorbidisco la molla fino a che le frecce non rientrano a 25 poi vado a ritrovare se la situazione è analoga al caso A e agisco di conseguenza ovviamente sarà analoga al caso A perché ho spostato il bottone e saranno, a 40 metri me le ritroverò a destra beh rientro nel caso A, sposterò il center shock Ah, l'ho già visto prima questo Qua sono già con la faccia sì, sui strani sì. Qua, e devo solo trovare un compromesso Non avrò la, pre la precisione eh sì. Però devo trovare un compromesso Oh, devo anche essere io bravo se ho le frecce eh, poi. poi, se le frecce ce sì, ho, ho... Eh. Un po' dappertutto oh... eh, Qua diciamo nei casi ideali Qua cosa abbiamo? Il contrario a 40 metri sulla sinistra quindi ovviamente tirerò dentro il center shot e poi andrò a 25 metri e chiuderò il bottone ok dai eh? mancini allora una volta per tutte una volta per tutte i mancini sono satana nell'arco non, Nell non devono esistere no, no i, i mancini nel tiro con l'acqua non devono esistere, non c'è ragione al mondo sto registrando ma voglio che sia registrato nei mancini nel tiro con l'acqua no, nella vite non me la allora uno a caso sei mancino? come tirerebbe con la pistola il mancino? con la pistola con la mancino andiamo allora, a vedere andiamo a vedere ora e questo non è più di solo e questo non me la contate più perché neanche anche l'occhio dominante si mette a posto però c'è un distingo l'utilizzo di frecce molto lunghe che sbordano molto dalla finestra troppo corte, ovviamente enfatizzano il center shot Ci sono troppo lunghe quindi dovete tenere conto nel, nella messa a punto dell'arco che il center shot se avete le frecce troppo lunghe dovete tenerne conto e lo stesso se l'avete troppo corta. quindi il, lo schema in effetti abbiamo visto prima è un'indicazione di massima va sempre tenuto conto anche di come avete l'attrezzatura la però normalmente è... l'idea è quella no? l'idea è che il bottone influisce di più le corte e meno le lune e il contrario vale per il center shot non abbiate paura di smanettare quest'arco con questo center shot non c'è un modo di... una volta ho sentito uno No, il punto di d'incocco va un ottavo, tutti lo dicono, sta scritto dappertutto che il punto di incocco va un ottavo. Ma, ma no, ma no, ma non per tutto, perché siamo talmente tutti diversi che dovete trovare la vostra strada, la strada del vostro arciere va trovata. Ricordatevi che la tecnica indipendentemente dal materiale, prima di tutto, quindi una buona tecnica, dopodiché bisogna fare punti fatele come volete, fate i salti mortali ma quello che conta è vincere, non è partecipare anche per l'arco nudo esiste una messa a punto fine non fatela non fatela solo secondo il mio modestissimo parere la messa a punto fine la possono fare 5 persone al mondo non ci sono neanche io dentro, figuriamoci Comunque, tanto per controllare il volo, correggere eventuali cavalcamenti con piccoli aggiustamenti del punto di cocco. Un aspira in più, un aspira in meno. Anzi, un aspira in più, un aspira in meno, tirate 6 frecce a 50 metri, poi diminuite di una spira, tirate 6 frecce a 50 metri, diminuite di una spira e così via tutto il giorno per vedere finché la rosata non si allarga. correggere eventuali contatti con innalzamento del punto di incocco o variazione del prezzo vedete come si piega subito lì Ah, adesso mi che alla fine poi il lombò non ha come fare a messa lombò non abbiamo un bottone dentro. abbiamo questo famoso 36 allora intanto cosa è il 36? è la distanza arco -torno. no lo sappiamo tutti sappiamo anche tutti quanti nessun escluso che per effetto della rotazione delle dita si è capito che la corda non viaggia in modo rettilineo no? quindi la corda ha una variazione eccetera eccetera allora intanto la prima cosa è che se noi abbiamo un più brace più brace e per contrario meno brace non in prima approssimazione per prima cosa avrà la freccia meno tempo di spinta ok? Sì. A meno, tempo, meno tempo propulsivo quindi se abbiamo invece meno brace sì. avrà più tempo di propulsivo allora questa è in prima approssimazione perché avvengono anche altre cose quindi è così che viene fuori il detto se c'è meno brace la freccia va più distante velocità. Non è proprio così perché intanto perché la freccia non no, ha una propulsione rettilinea, quindi il brace non serve solamente a farla staccare più o meno prima con il tempo, ma anche dove e siccome è sempre una curva, l'andamento della corda sarà sempre tangente a qualcosa. Quindi, con che tangenza la faccio staccare? E questo può influire moltissimo sul suo volo. Quindi, se la freccia stacca in questa posizione, è un conto. se stacca in quest'altra, è un altro conto. Perché la corda si muove da una parte e dall'altra. Quindi la freccia si potrebbe staccare da questa parte, ma si potrebbe anche staccare dall'altra. A seconda del tempo che ci mette quindi della distanza quindi può essere tangente è sempre tangente una curva ma bisogna vedere in che punto è, dove è la curva nel momento in cui la freccia si stacca e questo nel press va tenuto conto Questo sta, no, questo non è bene la distanza da l'intero non è Ah questo? Eh. Ah, normalmente si dice un brace, tanto per sveltire, perché poi non c'è nessuna cosa fisica, tanto per sveltire eh, lascia un centimetro da lì, però che ne sa chi l'ha detto di quanto l'incavo è stato fatto dal produttore è <ride> infatti il produttore quando ha fatto quell'incavo non ha tenuto conto del brace, ha fatto l'incavo punto Siccome più o meno gli incami sono fatti tutti uguali e lasciando e non, uno non avesse la squadretta e non avesse, eh, avesse le mani di tancio che non c'ha il mignolo, eh, non può misurare il press fisicamente, <ride> eh, allora guarda, guarda quella farelletta. E comunque non sbaglia. Anche qua però ricordiamoci che nell'arco nudo influisce poco, perché sono difetti costanti quindi in definitiva non inducono una clamorosa imperfezione però cambia il suono no, goccia a goccia è logico che tutto fa sì, poi sì, alla fine. noi abbiamo dieci cose prese singolarmente non fa nessuna differenza però se tutte e dieci sono sfasate eh, comincia a diventare importante la cosa allora, per quello possiamo tener conto di tutti i dettagli che abbiamo a disposizione compreso il braesimo Normalmente quando suona bene vuol dire che... È... È compreso il punto di cocco, che è, stato... è stato fatto, settato in modo adeguato. Allora, cosa possiamo fare nel Questo per dirvi solo che il per l'appunto, abbiamo più o meno per solo il prezzo. E' quello fa però sul lombo influisce molto, può, può variare molto per il 10% insomma perché per il 90% è la freccia che fa. Quindi cosa si può fare per la messa a punto del lombo? Lavorare per cercare la freccia più adeguata. Settare il corretto punto d'incocco di spostare il center shot al massimo di 3 mm di più, spostare la letta indice è la cosa che serve a meno perché essendo alette naturali, praticamente non influiscono zero sul sul, su, sull'interferenza aumentare o diminuire il pre A più che altro legati all'unite stacca con l'unica variazione del per sé però in effetti poi la fine qualcosa fa qua vediamo il brace in dipendenza di dove stacca come fa a variare la partenza della freccia ha scritto per il tipo americano che è il Sì, insomma, uno che si è messo lì a studiare tutto il sistema. Ecco la freccia che parte, la prima piega, la seconda piega, passa vicino al resto. Vedete bene che qua sfattiamo il mito, no? anche se mettiamo, no, intanto da subito sfattiamo il mito che la lette vanno messe inclinate. Qualsiasi tipo di arco se mette la lette inclinate ha solo dei malefici e non dei benefici. le alette non ha nessun significato al mondo metterle in perché non provocano un, uh, un beneficio come può essere la rigatura di, una, um, di un fucile perché le canne vengono rigate dei proiettili No. vengono rigate questa è la prima cosa ovvio che non può pensare vengono rigate per spostare il paricentro del proiettile all'indietro perché se no, se non fosse rigata, la pallottola si capovolgerebbe, non andrebbe dritta, si potrebbe capovolgere. Allora, per rendere il paricentro del proiettile più indietro possibile, si fa ruotare velocissimamente. Questa velocità di rotazione sposta il paricentro all'indietro e non fa capovolgere il proiettile, lo fa andare... Nel tiro con l'arco la velocità della freccia è troppo bassa perché possa esserci una rotazione e poi anche perché il paricentro della freccia ce l'abbiamo già nel posto giusto, non abbiamo bisogno di fare niente. Quindi se noi facciamo ruotare la freccia, inneschiamo solamente delle variabili inutili che non danno nessun tipo di beneficio. Anzi, nel caso di vento potrebbero dare dei perché se una ruota avrà un andamento incostante a seconda di dove possa esserci vento. Ok, questa è fisica. Quindi è molto meglio metterle in diritte in modo che non abbiamo variabili adeguate. E in ogni caso, anche se le avessimo, avessimo girate, perché molto spesso cosa si dice? Che c'è la moda, che adesso di long whist di long whist. Metto la letta indice al contrario, verso, verso l'elio, perché si dice che quando arriva non farà interferenza perché quando arriva si ruota. Allora, prima di tutto, anche se fosse inclinatissima, non avrebbe il tempo di ruotare. Secondo, se la freccia è messa bene a punto passa a 5 cm, abbiamo visto, a 1 cm 2, da qualsiasi cosa possa mai toccare. Perché se la freccia è giusta piegherà proprio dove ruoterà intorno all'arco. Secondo, perché è obbligatorio utilizzare frecce naturali e le frecce naturali non provocano interferenza. Una volta Sì. No, nessuna aletta spin wing provoca nessuna rotazione. non ho mai detto? Dove sta scritto? Chi ha detto? Chi ha detto che le sping wing provocano la rotazione? Era sbagliata, è sbagliato. Nessuna aletta spin wing, Elivanes, Gazpro, e similari. E similari. Diciamo che Gaspro e Sitar e altre sono rigide e quindi non, non provocano nessuna rotazione. Alette più morbide potrebbero innescare il pensiero di una rotazione, invece non sono state create per quello. Le alette morbide sono straordinarie, specialmente le Ivanes per arco nudo, eh, specialmente le, le Ivanes, o quello che è, dico in italiano. Perché? Perché procurano un assetto variabile al mio tiro. Quando io scocco la freccia, per effetto che sono molto morbide, nel tiro ravvicinati si chiudono e sono molto più precise. Dopo un certo intorno ai 15 metri si dispiegano. E fanno il loro dovere. Ok? E sono straordinari. Potete prenderne anche quelle grandi, tipo le, le ideali, sono le S3. Perché provocano le, le frecce, le alette a scudo, non sono state inventate per eh, così, perché sono bene da vedere. Sono state tagliate dietro per un semplice motivo: che provocano meno turbolenza alle basse velocità. Quindi meglio quelle a scudo, specialmente per alcuni, perché provano, provocano meno turbolenza, specialmente nelle distanze che interessano a noi, che sono dai 20 ai 40 metri. L'arco olimpico non ha questo problema, perché non va più fita, e gliene frega. La la deve stabilizzare dai 50 in avanti e ai 18 metri tira luna. spine qualsiasi. Così, no? Oh? Eh? Ma sì, ma anch'io che vado all'aluminio. Ricordiamoci sempre che se il difetto è costante è l'influente sulla, sulla, sulla precisione. Ricerca... volete fare una pausa?